eccoci qua visto che si sta avvicinando pasqua e siamo tutti a casa in questo periodo farò una ricetta che voi ben sapete che mi riesce veramente bene una tradizione napoletana eh, una bellissima tradizione napoletana e eh, insomma una cosa è una bomba come la faccio io ma veramente buona sto parlando pro casadil quindi SIGLA! Vi do le dosi per un chilo di impasto. Farina di tipo 00. 20 grammi di sale. Un cubetto di libido. Pepe Nero 5 g di zucchero parmigiano grattugiato olio e d'oliva. Mi stavo dimenticando una cosa. Questo anzogne, cioè la sogna lo strutto. Mettete da parte 70 g di sogna che lo andate a mettere all'interno dell'impasto. Per fare l'impasto, io. un Oh, caffè Per fare l'impasto. Uh, uso la planetaria uh, Però si può fare tranquillamente Pure a, pure a mano eh. Ci vuole un po' leggermente un po' più di tempo Però va, la stessa, va benissimo Allora iniziamo a buttare un po' di farina Vai Domi Mi dà la mano mia moglie Ecco eh. qua sta mia moglie Vai Domi un po' basta Ma non tutta Non tutta Non tutta Basta aggiungendo un po' di acqua Io ho messo da parte Non me l'ho detto prima Sono scusata Uh, mezzo litro di acqua lo tenete preparato Poi se ce ne vuoi un altro fuoco ce ne lo mettete L'impasto uh, una cosa che voglio dire non lo fate troppo morbido perciò uh, fatelo un po' più duro Perché quando andate a mettere lanzugna cose uh, Quindi uh, fidatevi di me Vi fidate di me? No quindi uh, fidatevi Vai domi me, accendi Mettiamoci il sale Mettiamoci un po' di pepe Andiamo a mettere un po' di olio extravergine, andiamoci a mettere il lievito, mi raccomando è tutto, vai Don, con zucchero, appena avete fatto gir girare qualche minuto andiamo a mettere il parmigiano grattugiato, wow, perché sta già vedo qua l'impasto è bellissimo, è buonissimo. Cioè questo è meglio di quando l'ho fatto, mi ricordo, dieci anni fa, di più, 12 anni fa, 13 anni fa Lo strutto Anzogna, la sugna Ce l'ho buttato dentro E facciamolo girare per 10 minuti Passate 10 minuti, togliamo l'impasto, fate un panetto, oh, e lo facciamo, fatelo crescere per un'ora, metteteci un panno sopra, vi voglio un'amica, stanno, stanno facendo una festa, ecco qua, in tempo che cresce l'impasto, uh, andiamo a preparare gli ingredienti che ci vogliono per questo bellissimo casatino. Allora, le uova, poi i vari salumi, prosciutto cotto, salame, un po' di pancetta e poi il provolone piccante e poi la lasugna che ci servirà per, per imburrare il contenitore. E passato un'ora di lievitazione andiamo a stendere l'impasto e andiamo a mettere gli ingredienti che fanno sì che il mio casatello diventa unico. <ride> Mettiamoci un po' di farina sotto. Ecco, l'impasto è cresciuto, è cresciuto. Ecco qua. Stendete bene l'impasto. Tutto a posto, non è successo niente. <ride> eh, non potete immaginare è, è caduto da cieco il terremoto mia moglie Appena si è mossa ah, <ride> E eh, così mia moglie così, appena si muove non fa. Fai, sì, fai, sì, guai è rimasta sempre stesso. Allora Stendere bene il pasto <ride> Mettiamoci le uova Al centro Qualcuno dirà, come disse già un'altra volta, una <ride> bob! È vero, ma ho voluto fare con le pasqua un po' di uova rimettete anche un po' a specchi Il provolone piccante e poi lo girate piano piano do piano piano Ok, bravissimo, bravo, ti do una mano genovia, ginocchio, ginocchio, ginocchio vai, tiralo sopra eh? eh? chiude un po' nei lati qua poi ho sciolto un po' di sugna e andiamo un po' a spennellare sopra e facciamo crescere per un'altra ora mettiamoci un panno sopra a dopo Appena l'impasto è cresciuto, è cresciuto, lo andiamo a mettere nel forno, a 220 gradi. Matteo, apri il forno, abbassa, abbassa, abbassa il forno, vedi questa tanto è fredda, non ti preoccupare, metti la qua sopra, chiudi, messi il casadello nel forno, fatelo stare per un'ora, però ogni tanto andate a vedere con un stossicadente se è cotto. E voilà! Oh casatella! Mira, mira! Che ne dite? Eh? Che cosa hai fatto? Vai con taglia? Assaggiamo mm, Allora, se vi dico io che è venuto buono, dice, cioè, eh, grazie, ragazzi, cioè, fate questa ricetta e poi mi commentate sotto e mi dite tutte le parolacce o le, insomma, che, le che volete voi. Per me è un troppo buono. Mm. E anche questa ricetta è fatta. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, lasciatemi un commento, mettete un like, pure perché sono Agostino, il boss della cucina napoletana e in questo caso ho oh, bossolo casadel! Alla prossima, forza ragazzi! devi fare il ciò, che non mettere qua la macchina, devi fare forte fai vedere in prova, ok sali casatello napoletano, no. torta napoletano, papà ok bravi, stai un'altra volta, tira casatello napoletano dal boss della cucina napoletana, vai